Lei è una giornalista del Sole 24 Ore ed è anche l'autrice di nostro onore, il libro scritto assieme al magistrato Marzia Sabella. Qui ha raccolto le testimonianze dell'unica donna che ha lavorato alla cattura di Bernardo Provenzano. Che donna è Marzia Sabella e quali sono state le sue parole che le sono rimaste più impresse? Eh, Marzia è una donna. Oddio, definirla è in pochissime parole è piuttosto complicato, proprio perché ehm, lei stessa nel libro ha confermato tutta la sua difficoltà. Nel, nel raccontarsi eh, se non per un aspetto l'aspetto della quotidianità e della, normal, della normalità quindi se dovessi dire una parola che donna è direi che è un magistrato che quotidianamente nel fare il suo lavoro ha cercato il registro dellanti dell'antieroicità cioè è il registro della, come dire, della passione senza enfasi, eh, cioè di colui che cerca di, eh, come dire, di fare il, suo, il, suo, il proprio lavoro senza, senza per questo cercare sempre eh, la luce dei riflettori ma tutt'altro, cercando di restituire a questa figura l'aspetto appunto del, del contatto empatico con, eh, con la gente.